Uh, Questo evento quanto è importante e mh, che cosa vuole diciamo, promuovere e dare come messaggio anche a tutte le famiglie di San Severino? Sì, eh, questa mattina c'è in scena un musical lo Schiaccianoce, un musical di un livello veramente alto. E è stata volontà innanzitutto mia ma di tutta l'amministrazione di poter offrire ai ragazzi di Mercato San Severino, di tutte le scuole, l'opportunità di trascorrere una giornata a teatro. Eh, lo Schiacinauce, quale spettacolo più indicato per il periodo di natalizio, e vuole lanciare giustamente un valido messaggio per tutti i ragazzi. Ma il piacere eh, di questa mattina è vedere la sala pianissima. Tutti i posti occupati, i ragazzi addirittura qualcuno era in piedi e quindi eh, vedere i cittadini, i ragazzi che rispondono all'invito è una cosa che riempie di gioia e anche diciamo, eh, raccogliere i frutti di un gran lavoro che si sta facendo per questo Natale, per le attività che si, si sono propo, eh, promosse. Uh, proposte per tutto il uh, mese di Natale che è andato dal uh, 7 dicembre fino a uh, quest'anno 12 gennaio quindi um, una grossa soddisfazione una grossa gioia uh, vedere la partecipazione ripeto um, ripaga di tutti i sacrifici il lavoro fatto mm, Grazie per uh, il lavoro svolto e volevo chiedere un'altra domanda quindi ci saranno anche altre attività in merito diciamo, a queste attività culturali, socioculturali? Sì, in realtà sono già, mh, ci sono già stati due mh, eventi musicali, due corali che si sono esibite, anche queste eh, di livello molto alto, la mh, corale metelliana l'altro giorno di Cava, quindi anche chi sta al di fuori del territorio ha, ha raccolto quello che è stato un mio avviso pubblico che ho, mh, che ho presentato a novembre, Uh, quindi anche da fuori comune sono venuti qui a voler offrire attività sul nostro territorio culturali per l'appunto perché eh, è stato anche l'altra sera un concerto bellissimo il concerto della no nostra corale Angelicus che c'è stato il 23 uh, dicembre il concerto di Natale avremo ancora uh, il 4 quasi sicuramente un duo violino e, e um, pianoforte quindi uh, sì c'è stata anche una mostra uh, nel uh, convento francescano quindi tanti eventi culturali quindi non solo divertimento ma anche cultura del resto il mio assessorato propone proprio questo, cioè le mie deleghe sono al turismo, alla cultura, alla promozione del territorio e coinvolgere anche le scuole visto che la a delega anche all'istruzione quindi ragazzi soprattutto protagonisti infatti un grande impegno è stato anche quello di organizzare una bellissima casa di Babbo Natale a piazza 20 Settembre dove abbiamo visto tantissimi bambini venire ehm, chiedere al bab a Babbo Natale eh, i doni, ehm, fotografarsi con eh, Babbo Natale, quindi mh, è stato fatto un lavoro per coinvolgere un po' tutte le età, dai più piccoli ai più grandi. Grazie Assessore, eh, e speriamo che diciamo, questo nuovo anno sia un anno ricco di sorprese e anche di tante belle attività per il nostro territorio.